pensate che quello che noi stiamo facendo sta cambiando la nazione forse tu non te ne stai accorgendo ma quello che noi stiamo facendo in questo tempo ha la, sta cambiando la nazione, sta cambiando la maniera di vedere il cristianesimo in Italia sta cambiando la maniera di vedere Dio vedono Dio come una persona che in una stato di gesso in una statua di legno in un'immagine ma noi stiamo vedendo e stiamo sperimentando che Dio è vero che Dio è vivo amè tutto quello che questa sera abbiamo visto dal mimo da quello che hanno detto questi ragazzi è qualcosa di profetico perché Dio sta cambiando la nostra nazione amè e noi siamo parte di questo cambiamento se tu sei qua questa sera non sei qua per caso non sei qua perché tua moglie o tuo marito ti ha trascinato con la forza. No, tu sei qua perché Dio ha voluto che tu fossi parte di questo cambiamento. Per questo guarda la persona che è vicino a te e digli: Io cambierò la nazione. Amen. Stiamo cambiando la nazione scriveranno libri su quello che stiamo facendo perché Dio è fedele Amen. non so come succederà, non so come lo farà però sto vedendo che già lo sta facendo Amen. Amen. e questa sera vogliamo leggere nel libro di Giosuè al capitolo 5 vogliamo leggere i primi 12 versi perché siamo in un tempo di grandi conquiste stiamo in un tempo di grandi vittorie in un tempo di abbondanza di sovrabbondanza Amen. quando tutti i re degli amorrei che erano al di là del Giordano verso occidente e tutti i re dei cananei che erano presso il mare udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Amen. Il diavolo non c'è più coraggio contro di noi. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra, e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra, circoncise i figli di Israele sul colle d'Araot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio, dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio, dopo l'uscita dall'Egitto, non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso un giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorrono il latte e il miele e sostituì a loro i loro figli e questi Giosuè circoncise perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli risposero, rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti. Allora il Signore disse a Giosuè, oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gitta sulla sera del quattordicesimo giorno del mese e celebrarono la Pasqua nelle piadure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese. I figli di Israele non ebbero più la manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Amen. Quell'anno stesso mangiarono i frutti della terra promessa. Amen. Amen. Dio aveva fatto ad Israele una promessa. E Dio ha fatto a noi una promessa. Questi sono tempi di conquista. Per fede vincerono regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse. E questo sarà l'anno che noi conseguiremo le promesse di Dio nella nostra vita. Amen. Amen. Perché Dio farà grandi cose, le sta già facendo. Così come fece col popolo di Israele. Gli aveva dato una promessa. Io vi darò un... Una terra, un luogo dove scorre latte e miele non sarete più schiavi in Egitto, oggi molti vivono in schiavitù. Era molto bello il mimo che abbiamo visto perché faceva vedere le schiavitù che tengono prigioniere le persone come la droga, come l'alcol, come la lussuria. dicendo che questo è il tempo che non soltanto ci libererà dalla schiavitù, ma che ci farà vedere e vivere in un paese dove scorre latte e il miele. Il piano di Dio, la promessa di Dio, non è soltanto che noi veniamo liberati dall'Egitto, ma il piano di Dio è che noi entriamo in una terra dove vivremo in abbondanza, dove vivremo in benedizione, dove vivremo nella gloria di Dio. Dio ti ha promesso gioia, pace, serenità Dio ti ha promesso vittoria Dio ti ha promesso guarigione Dio ti ha promesso liberazione Ha promesso prosperità per la tua anima, per il tuo corpo Ha promesso benedizioni economiche Dio ha promesso ogni cosa nella tua vita Ed è là che noi stiamo andando Noi andiamo dove lo Spirito Santo si muoverà con potenza, con libertà vengono tempi di grandi grandi benedizioni così come furono per il popolo di Israele loro furono liberati dalla schiavitù però dovettero passare 40 anni prima di poter arrivare alla promessa e sapete c'è un tempo da quando tu vieni liberato dalla schiavitù del peccato dalla schiavitù del mondo perché hai creduto nel Signore Gesù perché stai iniziando a leggere la Bibbia è il tempo in cui tu entri nella promessa sono due tempi diversi uno è il tempo in cui tu rinunci al peccato rinunci alle situazioni negative e un altro è il tempo in cui tu entri in una grande benedizione di Dio e noi siamo nel tempo in cui Dio ci sta chiamando ad entrare in una grande benedizione non soltanto ad essere liberati dalla schiavitù ma nella parola se avete notato dice oggi io ti ho tolto lo proprio d'Egitto Dio li aveva liberati dalla schiavitù ma nella pratica loro non stanno che Dio voleva. Vivevano una vita di sopravvivenza, passatevi in questo tempo. Stavano nel deserto dove faceva caldo, faceva freddo, dove c'era il sole e c'era una nuvola che gli faceva ombra ma faceva caldo, c'era come doveva essere quel posto? E molte persone accettano Gesù nel cuore, si convertono, ma continuano a vivere in un deserto spirituale. In mezzo alla sabbia, in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle malattie, in mezzo alle situazioni varie. Vivono della manna, sapete che cos'era la manna? Quando erano nel deserto per mangiare, Dio faceva ogni giorno un miracolo, gli dava la manna. Questa manna era come una sorta di pallina di seme che la mattina loro trovavano per terra e da questo seme loro lo schiacciavano, facevano una farina e facevano il pane per 40 anni dopo che Dio li aveva liberati loro hanno vissuto solo mangiando pane e bevendo acqua a parte alcuni momenti in cui Dio ha mandato un po' di carne però nella maggior parte di questi 40 anni loro sono sopravvissuti non hanno vissuto la promessa di Dio e come credenti, come persone che credono nel Signore Gesù, oggi il mondo è pieno di persone che sopravvive, non vive. Sopravviviamo. A volte veniamo anche in chiesa perché abbiamo creduto in Gesù, ma abbiamo ancora addosso lo proprio dell'Egitto. Abbiamo ancora addosso le catene della schiavitù. Loro erano stati liberati dalla schiavitù, però avevano ancora i segni delle catene intorno ai polsi. promessa di Dio a causa del loro peccato e come credenti molte volte noi non vediamo le promesse di Dio, preghiamo, preghiamo Dio e diciamo, Signore Dio se tu esisti, perché c'è tanta malvagità nel mondo? quante volte ho scritto queste parole? Signore se tu esisti, perché è venuto il terremoto? Signore se tu esisti perché non mi guarisci da questa malattia? Samente avete mai sentito questi discorsi? ed è molto semplice perché ci vuole qualcosa per farti entrare nella terra promessa c'è qualcosa che deve cambiare nel tuo cuore non basta lasciare una religione per prenderne un'altra sapete lì in, in, in Egitto c'erano tanti idoli pagani, tante statue, tanti falsi dei e Dio ha detto io sarò il vostro Dio a togliere un Dio e metterne un altro, non bastava togliere un'etichetta. Io sono cattolico e dire no. Adesso io sono evangelico. Non è questo, questo ti fa uscire dall'Egitto, ma non ti fa vedere la gloria di Dio nella tua vita. C'è ancora qualcosa che bisogna fare. C'è un'indica che bisogna passare. Sapete, quando arrivarono davanti alla terra promessa, Dio disse a Giosuè: Fermi. stop non potete entrare perché senza circoncisione non si poteva entrare nella terra promessa. Pensate che anche Mosè che non era circonciso, non ci è entrato. Mosè che era circonciso, non Che cos'è questa circoncisione? È tagliare una parte del prepuzio, una parte del proprio corpo. E oggi Dio sta dicendo io non ti farò vedere la gloria di Dio nella tua vita se tu non tagli una parte. Abbiamo due grandi problemi. Il primo problema è che non vogliamo essere sottomessi, ci manca l'umiltà. Tutti vogliono servire il Signore, tutti vogliono predicare, tutti vogliono fare grandi cose, ma poche persone vogliono fare le cose in Poche persone, poche persone vogliono sottomettersi ad un pastore, o come ministri sottomettersi ad un apostolo ricevere direzione, ci dà fastidio che la gente ci deve dire quello che dobbiamo fare anche i nostri stessi genitori non li stiamo ad ascoltare per una cosa soprattutto più piccoli che ce l'hanno ancora lì i genitori dicono una cosa eh, statti zitto tu che non capisci niente e no? ora viene solo a parete, capita pure con c'altra parte capita ah, papà, ma tu statti zitto che non capisci niente mica all'epoca due ci stavano negli smartphone mica c'erano le macchie che si camminavano con i cavalli yeah, di tutto. Di tutto. non c'è rispetto per le autorità non c'è rispetto per i genitori non c'è rispetto per i pastori la gente viene in chiesa e vuole fare quello che vuole non ha rispetto che nella chiesa Dio ha costituito pastori, ministri e come ministri non hanno rispetto che Dio ha costituito apostoli nella nostra nazione per dare direzione ai pastori e la seconda cosa che ci manca in Italia è che siamo tirati di portafoglio siamo avari siamo capaci di spendere 50 euro per andarci a mangiare una pizza o andare al ristorante ma quando si tratta di offrire qualcosa al Signore teniamo una mano corta ce la tiriamo abbiamo una mano lunga quando dobbiamo avere da Dio Signore voglio questo ma quando dobbiamo offrire sapete quelli che prendono Uh, un uh, ictus o cose del genere che rimangono con la mano così la mano che deve toccare il portafoglio è così, non si muove abbiamo bisogno in Italia di tagliare queste due cose da dentro il nostro cuore se no non potremo mai entrare nella terra promessa il popolo di Israele dovete stare per 40 anni a girare intorno alla stessa montagna tutti i vecchi personaggi che c'erano morirono tutti quanti e Giosuè e Caleb furono gli unici due che erano stati feriti al Signore che poterono entrare nella terra promessa e Dio questa sera ti sta dicendo Dio questa sera io voglio manifestare la mia gloria nella tua vita io ti voglio guarire io ti voglio benedire io ti voglio aiutare a toglierti le delle schiavitù le catene della schiavitù che sono intorno alla tua vita puoi tu liberare dalla prova, dalla malattia dall'infermità dalla schiavitù del lavoro tu cosa è la mancanza di lavoro però c'è bisogno che noi ci dobbiamo fermare a Gilgal questa sera Dio sta dicendo fermati al tuo Gilgal fermati io ti ho promesso tutto nella Bibbia ma se tu non togli queste cose da dentro al tuo cuore non potrai entrare nella terra promessa Amen. sapete quando loro entrarono nella terra promessa Dice la Bibbia che addirittura presero un grappolo di uva ed era così grande che ci volevano due persone per portarlo, uno avanti e uno indietro con una mazza e portarono un grappolo di uva che era qualcosa di così enorme. E quando loro festeggiarono la Pasqua ed entrarono nella terra promessa non c'era più la manna. Mai più è arrivata la manna al popolo di Israele, mai più. Quando tu decidi di togliere le cose che non sono buone dal tuo cuore, di sottometterti alle autorità, quando inizi a decidere, a capire che devi aiutare l'opera di Dio economicamente, devi fare le cose che Dio gli ha chiamato a fare, allora la mano si fermerà, la sopravvivenza di Dio si ferma. Dio non ti dà più il pane giornaliero, ma Dio ti inizierà a dare tanta, ma tanta di quella benedizione che tu non sai neanche dove riporla dice Maraghi capitolo 3 che se tu sei fedele al Signore nelle tue decime, nelle tue offerte Dio ti darà tanto ma così tanto che tu non avrai neanche dove riporno questa è una delle promesse di Dio Dio ha promesso che Lui è il Signore che ti guarisce Dio ha promesso che Lui ti ha fatto testa non coda ti ha costituito per essere capo nel tuo posto di lavoro non per essere l'ultimo ma se non si taglia qualcosa dentro il tuo cuore allora potrai girare intorno alla montagna altri 40 anni non arriverai mai alla destinazione che Dio ha per te le promesse di Dio resteranno scritte solo sulla Bibbia solo su un pezzo di carta o forse su tablet diventeranno delle cose raccontate Sapete, quella generazione non aveva visto i grandi miracoli, non aveva visto che il mare si era aperto, però gliel'avevano raccontato. I genitori lo sai papà, quando si apriva il mare, quanti miracoli succedevano e Dio ha distrutto il cavallo, il faraone. Però quando loro entrarono nella terra promessa, la prima cosa che successe, sapete quale fu? Si aprì di nuovo l'acqua. Quello che gli avevano raccontato. Loro non lo inizieranno a vedere e oggi noi viviamo in un tempo in cui si racconta quello che Dio fa da qualche altra parte o che ha fatto tanti anni fa. Ah fratello, quando noi ci siamo convertiti, ah, Dio, faceva questo, Dio faceva questo e Dio faceva quello. E' è tempo che cambiamo, è tempo che togliamo il nostro cuore dalle cose materiali e iniziamo a servire Dio. Vengono tempi radicali vengono temi in cui tu o servi il Signore al 100% o non lo servi, è una guerra di determinazione, è una guerra di resistenza, il diavolo cercherà di fermarti, tante persone questa sera dovevano essere qua e il diavolo le ha fermate, altre hanno avuto problemi ma sono state lo stesso qua, anche me come persone che hanno avuto problemi per essere stasera qua, per predicare questa parola di iniziare il culto io stavo aggiustando la corrente a casa perché non c'era corrente. <ride> Ma il diavolo non ti può fermare quando tu sei determinato. Amen. Amen. Amen. E Dio ti ha dato una grande promessa. è avanti a te una terra dove scorre latte e miele. Entrare nella benedizione di Dio, nella sovrabbondanza, non è la volontà di Dio che i figli di Dio raccattano il pane, dice la Bibbia non è la volontà di Dio che noi dobbiamo vivere della miseria noi dobbiamo vivere nell'abbondanza e nella sovrabbondanza. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. e questo è il tempo che cambierà la nostra nazione perché si vedrà la differenza fra quelli che seguono Dio e quelli che non lo seguono e quelli che stanno ancora aspettando nel deserto quelli che hanno deciso di uscire dall'Egitto ma non hanno deciso di entrare nella promessa ricordatevi sono due cose diverse una è la decisione che tu dici io voglio lasciare il peccato mi battezzo, voglio credere nel Signore Gesù ma un'altra è quando tu decidi di entrare totalmente nella promessa Giosuè stesso ha detto medita la mia parola giorno e notte perché allora prospererai però meditare non significa solo leggere ma mettere in pratica Dio ci ha dato la Bibbia affinché noi la mettiamo in pratica questa sera Dio ti sta dicendo io ho preparato il meglio per te questa sera ho preparato la guarigione per te io ho preparato la guarigione della tua casa della tua famiglia delle tue finanze della tua vita questa sera oggi è il tuo Gilgal decidi se vuoi circonciderti questa sera sapete la circoncisione faceva male è come se faceva male e sottometterci ci costa è come se ci costa però Vuoi entrare nella benedizione sovrabbondante di Dio? C'è da pagare un prezzo. Sapete, non tutti saranno disposti a pagare questo prezzo. Noi stiamo conquistando la nazione, la nazione ha un prezzo: il prezzo della tua obbedienza, della tua fedeltà. E a questo prezzo, non tutti lo vogliono pagare. La maggior parte delle persone si accontenta di rimanere nel deserto, di vivere nel pane quotidiano, ma non vuole entrare nell'abbondanza perché gli manca la fede la Bibbia dice se tu hai fede chiedila a Dio leggi la parola cercalo la risposta è già arrivata questa sera tanti hanno pregato per anni signore rispondimi questa sera tu hai la risposta questa sera ti ho messo la chiave nelle tue mani decidi questa sera se vuoi continuare a vivere una vita di sopravvivenza o vuoi passare una vita in abbondanza Dio farà cose meravigliose questa sera, Amen. Dio toglierà lo proprio dell'Egitto, toglierà le tue catene di schiavitù, Amen. Dio romperà l'autorità del diavolo sulla tua vita questa sera e ti farà entrare nell'abbondanza di Dio, nella gioia, nella pace, nel riposo del Signore. Amen. È un tempo nuovo, quest'anno è l'anno della conquista. Amen. il fiume arriva il fiume è qua questa sera il fiume di Dio è qua entra nel fiume di Dio è qualcosa che sconvolgerà la tua vita ti benedirà Dio in una maniera straordinaria userà la tua vita per cambiare le vite degli altri per liberare persone che sono schiave del diavolo per guarire i malati per resuscitare i morti amè Amen. Amen. Amen? Lo credi? Amen. Amen. Lo vuoi? Amen. Oggi il tuo giga, questa sera, che cosa farai? Questa sera ti dà l'opportunità di ricevere, di ricevere la vittoria sul tuo problema economico, di ricevere la vittoria. Gloriamo il Signore, 0,600 in piedi, lodiamo il nome del Signore, Dio è qui, il fiume di Dio è qui, lo Spirito Santo di Dio è qui e Lui farà cose meravigliose questa sera, alleluia! Siamo il al Gilgal di Dio, oggi è il giorno chiave per la tua vita, per vivere una vita in sovrabbondanza, per vivere una vita in vittoria una vita con la gloria di Dio che ti accompagna il tuo fiume è qui signore